Ora riesco a distinguerle. Le due strade. Venti e passani convinti che fosse unica, unica coi suoi lari che stringi. Finalmente ci vede la mente. È stato il cuore, ha corretto la vista. Come gemelle, sempre in coppia, ognuna muore senza la compagna. Amiche eternamente nemiche, gli occhi chiudono con l'istinto di lottare e si risvegliano con l'animo gioviale. Insieme tutto il giorno, la notte solo barricate intorno.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 O sete. da me di che dissetarmi. Mi trovo in ginocchio, ma i giorni futuri la torcia si spanderà, la neve scioglierà mai più questi muri. Devo andare, dimmi chi vuoi seguirmi. Domani e ieri, morì e nascerà questo mondo, tocca a noi granelli ora, fare del deserto una dimora. Questa realtà è il mio sogno. L'insieme. Ogni pagina è un romanzo. Ogni romanzo un respiro. Il fine non è giungere alla fine. Impossibile camminare verso chi c'è in cuore. Inutile anche fermarsi. Sarebbe lei a spingerci. Che ne dici di voltarci, attenderla e afferrarla? Ho già tentato. Ma come puoi continuare a chiamarlo fiore? Non è più. Lo hai colto. A chi la colpa? Pretendere di salvarlo, questo mondo, tanto più cattivo quanto più lontano, e non essere in grado di far emergere dalle sabbie quella scintilla, continuamente rossita dalla purezza di queste acque. La limpidezza è tale da non poter ospitare alcuna forma di vita, intera o mezza che sia. Alla vergogna, alla coscienza, alla paura, perfino all'orgoglio, questi mari sono vietati. Il solo inquinamento gradito non nasce dal flusso della nostra linfa, cibo del nostro bambino. Ma attenzione, la fonte del malclima, nemmeno dal di fuori tra respiro, per poi intossicarli del pulsante caranca. E allora, a chi la colpa? A chi la condanna? Chi ogni giorno si nutre di questa linfa? Torna all'inizio, e a quando per la prima volta questa frase è partorito. Io salverò questo mondo. Ad ognuno il suo. Tu, passero, puoi chiamarti Dio, ma io, incapace di camminare senza paura di cadere, niente in comune con questo potere. Tu, Verte, hai diritto di comandare, ma io, arrivato per ultimo, senza chiedere permesso, con quale pretesa a capo supremo mi innalzo? A te, bambino, il mestiere di sognatore, ma io, Automa perfetto, chiusa a chiave l'ingenuità, chi sono per sbarare la porta alla saggezza della provvisorietà? <coughs> tu, uomo, devi lavorare. Ma io qui per la prima volta, con brama di capire una cosa non accetto, ad un massacro contribuire. <coughs> Le retini del mondo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 Del tuo aiuto ho avuto bisogno per conoscere che lì c'era mare, eppure la vista è intatta, il circuito è funzionale, ingenuo. Sempre dimentichi che quando la cima sognata ti rassassi alla porta, non c'è immensità che possa rapirti. Per questo ragazzo ti offro un punto di vista. Quando l'altro non conosce lo scontato sul quale ogni giorno tu stampi le tue impronte, non gonfiarti di meraviglia per la tua saggezza. Per certo ti dico che l'altro non apre e chiude casa grazie al tuo scontato. Per ognuno di questi che non conosce, mille ne esistono e solo un miracolo può farti sferare il soffio di una tra le sue meraviglie. I piedi per terra. Vedo nero, mi semplifica la vita, alle domande mi risponde. Lui devono ringraziare se ancora intatte le mie forze. Chissà in quale buco potrei essere ora a sentire voi silenzi in cerca di famiglia. Beh, fratello, se con la sfera che hai per occhio non vedi altro futuro se non fallimenti, butta la cressidera, chiudi l'oracolo e apri l'udito. Non ti sforzare di ascoltare il domani. Non uccidere la musica. Ti può dare ali. Ti può dare ali. Ti può dare di più ma di più, basta, basta quello, basta, cioè non di più, ma almeno quello che c'è, non di più, disegni, scrivi, suoni, perché se vuoi di più, cadi per terra, perché è troppo pesante, Dis disegni, scrivi, suoni, per gli altri solo scarabocchi, per te il mondo, in quei disegni raccontavi te stessa, Nemmeno di sudore, ma pozzanghe di fango ciò che la gente leggeva. Per gli altri solo boom assordanti te la vita, in quelle note che davi la tua voce. Catene di montaggio senza padrone ciò che il popolo lagnava. I passati ieri, vissuti a disegnare, scrivere e suonare. Prima di dormire, chiudere gli occhi pensando a chissà se da ieri e oggi hai aperto la porta all'assassino del mondo chissà chissà tace chissà tace staccate il biglietto mi serve uno spazio cosa ci metto? solo fatti miei ma datemelo se questo rientra nei diritti che mi date che interessa al mio cuore? non ho tempo, non ho voglia come dirvi che mi rifiuto? Far parte, essere soci, non l'usate come scuse alte piramidi. La verità. Davvero smaniate a vederne il volto. Davvero credete nel crembo che la partorita? Davvero vale la vita un suo ciao. È in attesa, ricordate, la promessa. Quando porterete il vostro bambino alla partita? se quel quando fosse tardi. Se è tardi, aiutatevi tardi, vi faranno notare, magari con una nota, il sol, mi stiri. Il venditore di sogni, la mia più alta aspirazione, non di quei sogni svenduti dalla realtà e presi a calci da questa giostra. I miei prodotti, nulla, hanno a che fare con la magia che chiamate denaro apparate. Ciò che vendo è fuori mercato, non è esposto in quelle vetrine. Posto non trovo. Niente anni luce per la mia bancarella. Non vi smuovete, non cercate per raggiungerla e restare fermi il modo migliore. La merce che offro non è così rara, tutta raccolta lungo strade e voi percorse. Un tempo vostro, sparsa o accumulata in, in fotoricordo. Come on, figli. Titolo figli. Sfruttano della natura i mestieri per farne i loro guadagni. Su di lei puntano il dito accetti, che come boomerang tornerà legato a sacchi pieni di fede. Fede figlia disperata della disperazione che alloggia in frottezze di fumo, fumo figlio illegittimo di padre e madre scopati dall'onnipotenza, onnipotenza incapace di nascere ma capace di cuccioli, dal seno della vita al seno della superbia per vivere. Vorrei, vorrei tanto darvi il pane che vi renda degni della mia poesia, ha tanto essere nel fornaio il semplice rappresentante. Dove ha tanto un primo maggio trascorso in cerchio circondanti idee. O dire tanto un due maggio. Con in mano polvere pronto a seppellire mani tese. E con questa concludo schiaffi mortali. Non le chiamo... Mi vengono addosso, i lividi che vedi sono schiaffi dovuti alle emozioni dell'uomo. Mi piego dinanzi simile potenza, o fucco, scappo, mi rifugio. Queste fin qui le mie sole risposte. Le mie sole armi. Quella di oggi in un'alba bianca. Non vuole più combattere. La resa è ciò che vuole. Stanca della protezione delle sue stesse ombre, stanca di oscurare la propria luce. Basta elemosinare energia moretale una sola volta. Non di più voglio morire.